la trasmissione sta per iniziare stai trasmettendo dal vivo ebbene questo è un esperimento che faccio cari amiche ed amici che sto facendo questo live streaming però non attraverso l'applicazione di youtube infatti non ci vedo un tubo ma attraverso il brown Ecco qua. Mi sembra che è meglio la risoluzione così del, del Brown Swear anche se il microfono è bassino e si sta surriscaldando il cellulare. Allora faccio questo live streaming perché l'inquadratura è anche migliore, perché il tema del giorno è c'è realmente un complotto per controllare le masse ieri attraverso i mass media il cinema il cinema la radio la televisione i giornali e oggi attraverso internet attraverso il web attraverso le piattaforme sociali le reti sociali oppure danno impasto alle masse ciò che le masse sono disposte a guardare perché è un po' un cane che si morde la coda allora prima di proseguire questo argomento interessante del giorno, cari amiche ed amici, qui vi saluto il vostro Sant'Enchan E vi ricordo: aiutate il mio canale a crescere, commentate questo video e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo. E soprattutto, più miei video commentate e date like o dislike, più lo farò con i vostri video. Allora continuiamo con l'argomento del giorno. Nel passato, quando non c'era internet, molti teorizzavano che si volevano controllare le masse eh, con i mass media però eh, il fatto è che molti di quelli che entravano a far, te, a far parte dei mass media erano persone che in realtà eh, avevano guardato i mass media fin dalla loro infanzia fin dalla loro gioventù quindi ne erano anche influenzati. Quindi la maggior parte delle persone che controllano i mass media ne sono influenzati diretta o indirettamente, esteticamente, culturalmente, quindi non si può dire che eh, le persone che controllino i mass media siano asettiche, cioè non siano toccati da, eh, da quello che fanno. Qua o non so quanto tempo sta passando: il display si vede in una maniera diversa nel brown swear che con l'applicazione di YouTube si vede come dal computer solamente che lo, lo, lo schermo è più ridotto. Quindi mi spiace che non potrò rispondere alle chat perché non c'è lo spazio nel per, per le chat qua nella pagina. Dovrei aprire un browser in un altro dispositivo ma non ne ho allora dopo leggerò le vostre domande nella chat e vedrò di rispondere eh, i mass media molte volte ne è influenzato e quindi arriva lui stesso a produrre ciò che la gente vuole quasi distinto perché ne fa parte ne fa parte come pubblico soprattutto ma il discorso cambia con internet con internet si può influenzare in modo diretto per esempio c'è chi dice che lo stesso youtube tolga o metta visualizzazioni like commentari il fatto è che eh, molte volte youtube se toglie visualizzazioni e perché certi account sono stati sospesi o addirittura annullati ciò che è ingiusto perché ormai la visualizzazione il like e il commentario sono stati realizzati e c'è da dire anche che molte volte tolgono le visualizzazioni i commentari e i like di canali che sono stati cancellati perché hanno eh, violato le norme le regole di youtube ma le visualizzazioni prodotte da persone che, eh, non hanno visto il video entrando in un account non vengono annullate. Allora, eh, perché annullare le visualizzazioni di account che sono stati cancellati quando le visualizzazioni prodotte in dispositivi eh, nei quali non si è avuto l'accesso in YouTube o in Google non vengono cancellate. È un po' una cosa strana però voglio dire fino a che punto noi siamo dipendenti dai mass media questo lo si spiega nei termini in cui eh, non ci importa della cultura non leggiamo io adesso sto leggendo poesia sto leggendo le flore du mal non siamo eh, non abbiamo un giudizio critico. Niente. i classici testimoni di geova che eh, vengono sempre a portare la buona novella allora fino a che punto siamo dipendenti dai mass media scusate dell'interruzione fino al punto in cui non coltiviamo il senso critico la lettura come ho spiegato nel mio ultimo video aiuta a coltivare un senso critico aiuta a coltivare un pensiero critico aiuta a non prendere tutto alla lettera ecco a che serve leggere a non prendere tutto alla lettera eh, a interpretare le cose purtroppo vedo che molti giovani al giorno d'oggi non interpretano la realtà. Non, eh, non interpretano le cose, prendono tutto alla lettera. Certo, se poi esagerano già da adolescenti con le droghe, con l'alcol, con lo stress perché eh, possono fare le 3, le 4, le 6 del mattino e poi dormono fino alle 2, ma non recuperano il sonno dormendo fino alle 2. Fa male dormire poco, fa male dormire tardi e soprattutto bisogna sapere che il sonno del mattino vale meno del sonno della notte allora bisognerebbe dormire 11 10 e mezza 11 e svegliarsi alle 8 alle 9 ma non dormire fino alle 12 che non è un sonno ristoratore si provoca dello stress mentale eh, molti dei de giovani che vivono così andranno incontro al Parkinson all'Alzheimer alla schizofrenia e altre malattie di disorganizzazione cerebrale ma molti piani pensano che ci sia una piena pianificazione dietro la follia e dietro la demenza dei della programmazione televisiva dei mass media invece c'è il fatto che vogliono fare del denaro e che offrano alla gente ciò che il, la gente vuole vedere cioè i programmi sono sempre meno culturali lo si vede nei giochi a premio televisivi nei quiz televisivi che eh, da domande intellettuali passano semplicemente a far aprire pacchi a far girare la ruota della fortuna perché ormai la gente non sa rispondere su domande storiche già di per sé che eh, i quiz televisivi riducano l'importanza della cultura a qualcosa che ti permette di di vincere del denaro eh, eh, rendono la cultura e la culturizzazione come un qualche cosa di cui si può fare mercimonio perché se sai le cose deve andare a un quiz televisivo per guadagnare denaro se no a che ti serve sapere le cose in più oggigiorno neanche la gente vuole sapere nulla perché un tempo e io continuo a crederlo la cultura serve per illustrarsi, per arricchirsi interiormente. Invece, al giorno d'oggi eh, non importa arricchirsi interiormente, importa l'apparire. Allora, eh, oggigiorno, neanche la gente si sforza a conoscere le cose, a comprenderle e vanno in un quiz televisivo dove devono rispondere a delle domande per fare delle figuracce. E infatti, in internet si trovano dei video, le peggiori figure. Fate nei quiz televisivi le, le, le, i concorrenti più ignoranti ma oltretutto questi concorrenti con estrema suspicacia si vantano di non saper rispondere si vantano delle figuracce che fanno si vantano delle risposte che danno del tutto impertinenti del tutto inconsiderate e, e ridono pure sono allegri si si divertono dimostrare di esibire la loro ignoranza e poi un'altra cosa che finché lasceremo che le macchine pensino per noi eh, noi non pensiamo più io nel 2010 ho voluto comprare perché ne avevano declamato e decantato la sua utilità questo gps ebbene vediamo se si accende come vedete io ho impostato la mia una un collage di mie foto accetto che batteria bassa eh, Dove si va? Mappa e c'è batteria bassa, dovrei caricarlo. Allora tu gli metti una direzione, adesso lo chiudo, tu gli metti una direzione e ti calcola il percorso e poi ti impone di dove andare perché ti dice... A 50 metri svolta a destra a 25 metri svolta a destra ti sei passato non hai girato eh, ricalcolando a 200 metri svolta a sinistra a 100 metri svolta a sinistra a 50 metri svolta a sinistra attento hai passato di nuovo ritorna indietro qui può fare l'inversione a u voglio dire eh, suggerisce un percorso del tutto arbitrario che uno per certe zone non passerebbe e poi ti ti riprende ti riprende attento ricalcola attento se, se uno non può girare perché la tecnologia è sempre più invadente. i video che ti suggeriscono di guardare i contatti che ti suggeriscono di avere nelle reti sociali per esempio in facebook eh, ti suggeriscono centinaia o migliaia di contatti e uno accetta l'amicizia e poi ti dicono ti abbiamo sospeso questa modalità perché tu ne hai fatto abuso per un mese allora per un mese non puoi più contattarti con eh, nuovi amici ma se ti hanno suggeriti loro oppure te li suggeriscono perché sono amici di tuoi amici che poi fra l'altro il 90 di questi amici anche di amici italiani non parlano italiano non parlano inglese non parlano un altro idioma che tu parli ma te li suggeriscono come amici come può essere dico io è una cosa assurda e poi quando tu trovi qualcuno che realmente conosci di persona lo vuoi aggiungere come amico e ti dicono sei sì, sicuro di volerlo aggiungere come amico quelli di facebook guarda che se non lo conosci puoi essere penalizzato ma come se quelli di facebook eh, reclamano eh, facebook dicendo facebook è un social network dove puoi ritrovarti con tutti gli amici la volta che riesci a ritrovare una persona che hai conosciuto e frequentato da anni anni fa ti dicono guarda che se tu non lo conosci eh, verrai penalizzato ma certo che lo conosco cioè eh, che a loro non risulta che lo conosco è un'altra cosa loro stanno in palo alto california come possono sapere chi chi è che io ho conosciuto a roma e chi è che io non ho conosciuto a roma eh, capito è tutto un controsenso eppure loro decidono che tu arbitrariamente vuoi conoscere persone e, e lì mi dice sette minuti che ho fatto mi sembra che sto da più tempo loro decidono che ti vuoi con, eh, contattare con persone che non conosci allora ti penalizzano ma eh, se sono tutti compagni di scuola di palestra, compagne, amiche, persone che ho conosciuto nei, nei negozi, librerie, biblioteche. o oh, e, e quelli di Facebook esagerano. Vuoi aggiungere un nuovo contatto? Parte l'allarma. A ah, guarda che se tu non lo conosci, ti penalizziamo. Poi aggiungi cinque contatti e ti sospendono la possibilità di aggiungere contatti per un mese o per cinque e poi ti dicono guarda che se continui così ti sospendiamo la cont allora ti passa proprio la voglia di aggiungere persone perché io dico finché io seguo il Suggerimenti di Facebook a volte non ti dicono nulla, ma mi ritrovo con 1200 contatti in Facebook che non parlano italiano. Quando provo a aggiungere qualche persona dall'Italia, mi mandano delle notifiche. Allora, che devo accettare i contatti che mi suggeriscono loro? Per quale ragione se, se non leggeranno i miei post che non parlano in italiano? È un mistero. Poi in Twitter mi seguono. 8.000 o 7.000 o 8.000 persone ci sono dei periodi di alza e, e, e di scendi e solo l'1 o il 10 per cento parlano in italiano. Poi una cosa incredibile che io ricevo a volte per periodi non so per quale ragione un mucchio di retweet di tweet e di cuoricini di commentari ai miei eh, tweet però nessuno parla in italiano eh, molti in arabo molti in russo e molti in cinese ma soprattutto in arabo che non faccio nessun video che abbia a che fare con eh, con temi che possono interessare agli arabi non parlo in inglese e io non so come mi seguono in twitter eh, i miei twitter ricevono un mucchio di retweet da parte di arabi di gente che parla l'arabo magari non saranno arabi saranno tunisini o non so forse perché sono tutte persone che vogliono imparare a leggere in italiano o perché o perché fanno clic nell'hashtag perché una cosa incredibile io twitto i miei video di YouTube, ricevono un mucchio di apprezzamenti in Twitter, ma nessuno li guarda poi in YouTube. Allora, che cavolo, ti ritwitti e, e ti dai i cuoricini ai miei post sui video in YouTube se non guardi il video, è un mistero, ma veramente stiamo diventando sempre più dipendenti dalle reti sociali oggigiorno come lo erano i mass media ieri. Perché c'è un complotto che ci spinge in quella direzione oppure perché lo facciamo deliberatamente noi per libera scelta nostra? Siamo sempre più schiavi della tecnologia e questo era l'argomento del video, poi ho cambiato. Ma siamo sempre più schiavi della tecnologia anche dai citofoni. Per poter divulgare la buona novella come hanno fatto i testimoni di geova prima oppure per intentare sopravvivere perché ti vengono anche a chiedere del denaro oppure eh, siamo sempre più dipendenti perché ci inculcano questi abiti questi paradigmi o perché lo vogliamo essere noi che crediamo di essere liberi di dipendere da tutti gli strumenti tecnologici e da tutti questi ortelli eh, mediatici eh, perché io per esempio confesso di avere una dipendenza io non mi drogo non mi alcolizzo non prendo st sostanze stupefacenti e inerbianti però a volte mi rendo conto come la routine di tutti i giorni mi porti a guardare il tg e il tg che cos'è l'informazione ufficiale quello che ci vogliono fare credere quello che ci vendono perché peraltro paghiamo il canone che ce l'hanno messo nella bolletta elettrica allora poi non avere il televisore poi non guardare la rai ma il canone lo paghi uguale in francia sono scesi in piazza e hanno tolto le accise sulla benzina in Italia hanno messo il canone Rai nella bolletta elettrica per cui ti è impossibile contestarlo. Prima potevi dire no, non c'è il televisore e allora non pagavi il canone, ma per farlo pagare pure a chi la tele non la guarda come un anziano di 108 anni o un bambino eh, di, di 12 anni o di 8 anni o di 6 mesi, hanno messo il canone della RAI sulla bolletta elettrica. Quindi eh, adesso magari si paga in relazione al consumo e, e ognuno di voi, come anche io, non siamo scesi in piazza per protestare contro questo come hanno fatto in Francia fino a che non si levi il canone RAI dalla bolletta elettrica perché magari. Dovrebbero fare che la televisione pubblica o sia gratuita e si finanzi con la pubblicità o come eh, in molte città eh, del mondo, la televisione pubblica se si paga si deve eh, pagare per poterla guardare, eh, se no si trasmette in nero, cioè tu non la puoi prendere via etere, via aria. Tu non la puoi ricevere nel tuo televisore se non mettono un decoder e paghi allora va bene pagare il canone rai tu non vuoi pagare il canone rai non ti mettono il decoder in casa e non paghi come mai invece a prescindere dall'apparato che oggigiorno devi avere in casa il digitale terrestre il satellitare eh, la televisione via cavo tu la RAI la paghi comunque, eh, la puoi ricevere o no, la paghi comunque perché la paghi nella corrente elettrica e nessuno ha protestato in Italia fino a far retrocedere il governo su questa manovra. Renzi. Ha messo il canone della RAI nella bolletta e tutti, shh, tutti si sono lamentati. Ma come eh, sgomitando in fila dal fruttarolo dicendo che ingiustizia. Eh, nel supermercato tutti si lamentavano, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ma sono stati tutti zitti. Guarda, per togliere tutte le accise della benzina, come si hanno fatto in Francia, capito? Perché non era solo che la benzina e soprattutto il diesel aumentavano a dismisura, ma anche che hanno fatto togliere le accise dalla benzina, tutte, non soltanto gli aumenti. Invece in Italia no ci mettono il canone della Rai nella uh, fattura delle nella uh, nella bolletta dell'elettricità e noi tutti shh, zitti, tutti a pagare. o oh, non ci siamo lamentati così tanto sui social network, come ci siamo lamentati perché ci facevano pagare la busta del supermercato della spesa della, della verdura della frutta che costa un centesimo o due o cinque ma nessuno a lamentarsi perché per esempio una cosa ingiusta è che a noi consumatori ci fanno pagare l'iva che significa imposta sul valore aggiunto allora io mi domando è giusto che la paghiamo no perché a parte che è una delle più alte nel mondo, a parte il terzo mondo, ma il fatto che il nome stesso lo dice imposta sul valore aggiunto. Se un commerciante, un ipermercato comprano questo nokia ascia 302, e perché lo deve vendere? Allora vanno dal maggiorista, che il maggiorista è andato dall'importatore, dall'esportatore, per esempio. L'esportatore lo ha comprato dalla fabbrica all'estero, quindi se lo è fatto importare esportare. L'importatore lo ha fatto esportare dalla fabbrica, lo ha importato. Quindi per venderlo il eh, l'importatore al maggiorista paga l'IVA, il maggiorista per venderlo a un distributore paga l'IVA, il distributore per venderlo ai grandi magazzini di elettronica oppure al piccolo negozio oppure alla compagnia operatrice di servizi mobili paga l'IVA e poi eh, il commerciante, eh, chi dà il servizio, l'operatore telefonico di cellulari, il grande magazzino eh, di prodotti elettronici e il il ipermercato il supermercato il commerciante di elettronica pagano l'iva per venderlo mi sembra tutto giusto fino a qui però perché io come consumatore eh, devo ricevere anch'io l'IVA che magari tutti gli altri perché mi scaricano nell'acquisto del cellulare l'iva è ingiusto perché io non lo compro per rivenderlo non lo posso rivendere perché il prezzo che mi arriva a me come consumatore finale è così alto che se io lo pagassi eh, questo cellulare 300 euro nessuno me lo compra a 400 euro prima di tutto eh, perché eh, si trova nei, nei negozi a 300 o anche meno adesso poi è un cellulare vecchio quindi non si trova e quindi lo dovrei vendere come usato ma non posso scaricare l'iva anche perché dovrei avere una licenza per vendere ciò che compro capito e quindi dovrei pagare in licenza e allora se io faccio la spesa compro per fare una pasta alla carbonara uova pancetta cipolla eh, spaghetti eh, una pentola burro olio quello che sia poi non è che preparo la pasta alla carbonara per vendere eh, la il prodotto finito la plusvalia allora sì se un vicino di casa eh, mi chiedesse tutti i giorni della pasta alla carbonara per dieci persone già quello sarebbe un lavoro e io dovrei mettermi in regola e pagare l'IVA perché starei guadagnando quindi gli farei pagare un prodotto maggiorato con l'IVA eh, cioè no pagherei io l'IVA e gli venderei la pasta alla carbonara ma io mi preparo la pasta alla carbonara per mangiarla io e compro gli ingredienti con l'iva il fruttarolo il norcinaro o l'ipermercato mi fanno pagare a me l'iva che dovrebbero pagare loro per il guadagno prodotto io non produco nessun guadagno io consumo allora perché non ci lamentiamo i consumatori finali non devono pagare l'iva la devono pagare gli esercizi commerciali capito Forse mi metto un po' più da vicino perché vedo che il microfono c'ha solo una lucina verde accesa. Perché devo pagare io l'IVA? Io consumo, io non produco ricchezze, io consumo la mia ricchezza per mangiare, non come gli ipermercati che vendono e, e, e producono profitti, non come gli esercizi commerciali che vendono e producono ricchezze non come i ristoranti ecco tu vai al ristorante loro producono ricchezza trasformando beni e servizi in prestazioni ma io al ristorante mangio e non produco ricchezza spendo la mia ricchezza allora perché devo pagare nel conto l'iva che dovrebbe pagare il proprietario del ristorante o della catena di ristoranti ma quando mai scenderemo in Italia in piazza come in Francia per farci togliere a noi consumatori l'IVA? No, mai, eppure facciamo uno scandalo mediatico per i sacchetti della frutta che costano un centesimo. Allora vedete, forse in parte ci manovrano, ci manipolano il cervello eh, con i mass media e con il mainstream in eh, internet e nel web ma in parte io credo che questo sia possibile perché ci facciamo manovrare noi perché siamo noi così la nostra mentalità che non si ribella non siamo come in francia e nel resto del mondo per carità io non voglio arrivare alle, agli estremi risultati eh, conseguenze che sono arrivati in francia non voglio che si bruci nulla nulla perché poi fra l'altro pagheremo noi cioè ci tolgono le accise sulla benzina, ci tolgono l'iva, ci tolgono il canone, dei... capito? Non voglio neanche oh, esplicito. Mi sembra che questa forma sperimentale per il momento di caricare video col cellulare attraverso eh, non applicazione sia molto più viva. Ah. E mi sembra che sfrutti appena la camera frontale di 2 megapixel full HD. Non vorrei sbagliarmi, poi vedo i risultati se ci saranno risultati soprattutto di audio però voglio dire eh, noi non scendiamo in piazza per protestare che ci tolgano l'iva eh, l'imposto al valore aggiunto che devono pagare soltanto coloro che producono ricchezza cioè che generano plusvalia il commerciante coloro che vendono beni e servizi non coloro che li consumano che poi ho già detto in altri luoghi: tu compri un biglietto della lotteria o, o giochi d'azzardo nei giochi del monopolio di Stato, già ti hanno tartassato lo spione e in più ti tassano sulla giocata perché eh, in pratica loro eh, mettono in premi soltanto l'1% del denaro che raccolgono a giocata e in più quando vinci tassano la vincita e poi ti dicono se se sempre che non riconoscano come apocrifa la il tuo scontrino del lotto no ti dicono se vuoi essere pagato in contanti a parte pagare le tasse e l'iva che sarebbe ingiusto perché già ti tassano lo stipendio ma oltretutto o ti diamo un 50 per cento in contanti oppure ti diamo un, un, una percentuale inferiore e poi ti paghiamo un tanto al mese è ingiusto perché se hai vinto. 8 miliardi di euro perché già in partenza ti devono pagare di meno, loro dicono che non hanno soldi, ma quello che guadagnano è il 90 per cento con rispetto a quello che eh, mettono in premi eh, oppure il 99 per cento e allora dove va il 99 per cento dei soldi? Loro mettono in premi soltanto l'1 o il 10 per cento che è ingiusto. Perché se tu riesci a farti una cinquina o una sestina nel Super Enalotto, magari hai diritto a 800 milioni di euro. Loro i soldi ce ne hanno, perché ogni giocata dell'Enalotto, adesso hanno fatto l'otto eh, che ogni 10 minuti, ogni 5 minuti si gioca all'otto. Pazzesco, una volta era uh, tre volte la settimana, poi hanno fatto 4, 5, 6. Quando io ero giovane eh, era. Poche, pochi giorni la settimana, poi hanno fatto tante ruote, tanti giorni della settimana. Adesso fanno con la telematica ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Quindi eh, le 24 ore escono degli estratti del lotto. I soldi che raccolgono sono migliaia di miliardi. Eppure, se tu vinci 800 milioni, non hanno i fondi per pagarti. E ti tassano i soldi quando già ti hanno tassato lo stipendio e ti hanno tassato la giocata. Ti tassano pure la vincita. Se hai la fortuna di vincere, e mi sembra che bisogna ribellarsi contro tutto questo senza arrivare agli estremi parisienz parigini. Comunque, eh, questa live è durata molto. Ah, è caldo il cellulare come per friggerci un uovo. Qua come potrete vedere il mio vecchio tablet che io continuo ad utilizzare per non eh, sciupare il cellulare, vediamo un po' che lo utilizzo per tenere su il cellulare. Allora, mi fa piacere che ultimamente. Ah, che non si rompa lo schermo mi fa piacere che ultimamente guardiate i miei video mi seguite mi commentate pensate che in un video che ho caricato nel 2015 o 2016 ho ricevuto dalla stessa persona lo stesso commentario più di otto volte non so se è un individuo compulsivo e ossessivo ma mi chiede ma perché non faccio dei video in spagnolo il video è un video tutorial sul cellulare su questo cellulare e il motorola moto it seconda generazione del 2014 che mia madre mi ha regalato per il compleanno e il natale il natale il compleanno cioè il Natale del 2015 e il compleanno del 2016 perché come voi tutti ormai già sapete io compio gli anni il 26 gennaio quindi questo 26 gennaio 2019 farò 50 anni e mia madre mi può regalare un, un regalo ogni morte di papa allora ho fatto un tutorial ne ho fatti molti sui cellulari su questo cellulare lo paragono al motorola c 350 che adesso non ho a portata di mano che mia madre mi ha regalato per il 26 gennaio del 2004 e un cellulare uscito credo nel 2003 guardate quel tutorial e commentatelo anche voi e vi ricordo che se volete che io commenti i vostri video e gli dia like voi fate così con i miei video i miei video poi commentate per farmi sapere che li avete guardati e gli date like più io guarderò i vostri video e gli darò like però mi raccomando non commentate lo stesso video 8 o 10 volte eh, quello non vale commentate molti i miei video per, per farmi sapere chi è che ha guardato i miei video e gli ha dato like allora io passerò dal vostro canale e secondo il numero di miei video, di diversi miei video, non lo stesso video, come ha fatto una persona nel mio video sul Motorola Moto X seconda generazione, ha messo 8 commentari chiedendomi di fare dei video in spagnolo, perché, ripeto, nei social media molte volte c'hai centinaia o migliaia di iscritti, come in YouTube, che ho superato le migliaia di iscritti, o in Facebook che mi seguono il 1200 o in Twitter che mi seguono in quasi 8000, però soltanto l'1% parla in italiano, tutti gli altri spagnolo, arabo, russo, tedesco, indù, eh, cinese. Allora mi chiedono di parlare in altri idiomi. Eh, io passerò da quel canale e vedrò, però a voi che parlate italiano e mi comprendete. Eh, Ci sono due spettatori e due like. Mi dispiace di non poter rispondere al chat perché sto trasmettendo. Eh, voglio vedere come si trasmette. Dopo vedrò i commentari. Ma sto trasmettendo dal browser del cellulare, quindi via web, non via applicazione. E quindi vi dicevo: se voi volete che io commenti e dia like. A molti dei vostri video guardate molti dei video del mio canale ho superato ieri o l'altro ieri 900 video quindi mi raccomando guardate tutti i miei video che potete commentateli per farmi sapere che avete guardato molti dei miei video dategli like se vi piace dislike se non vi piace fatemi sapere cosa ne pensate del video e soprattutto se i commentari possono essere pertinenti all'argomento, meglio. Vuol dire che avete seguito il video e che la vostra critica sarà costruttiva. Se no, mettete semplicemente bel video, mi è piaciuto, complimenti. E quindi più i miei video commentate, più io passerò a guardare i vostri video, perché sapete che per commentarlo bisogna guardarlo il video. Quindi partirà la riproduzione del video, io metterò like, lo commenterò. Così come avrete fatto voi con i miei video più miei video commentate darete like più io farò con voi allora eh, soprattutto voglio sapere la vostra opinione e mi raccomando diffondete questo video a amici parenti conoscenti e contatti per farmi sapere cosa ne pensate c'è un complotto c'è qualcuno che orchestra dietro i mass media e il mainstream di internet per influenzarci o siamo noi che tendenzialmente influenziamo la produzione dei mass media e del mainstream con i nostri gusti e se i mass media e il mainstream eh, producono delle cose sempre più scadenti è perché il pubblico è sempre meno esigente e sempre meno formato culturalmente quindi non c'è un complotto è soltanto la gente che smette di seguire cose intellettuali per eh, guardare cose di intrattenimento di spettacolo eh, e per guardare soprattutto con intelligenza emozionale e non razionale la televisione internet la radio i giornali e tutto il resto quindi, eh, secondo voi, ecco, ci vogliono influenzare con i mass media o siamo noi con la nostra emotività, irrazionalità e sempre meno cultura che influenziamo la produzione dei mass media? La massificazione e la diciamo mancanza di diversificazione della produzione radiotelevisiva del cinema degli spettacoli che si sta uniformando tutto perché il pubblico in tutto il mondo si sta uniformando e chi produce e vuole vendere e quindi si adegua ai gusti del pubblico lasciate la vostra opinione e mi raccomando non lasciate di seguirmi qui il vostro sentenziale poi vi suggerirò dei video anche nelle anteprime rettangolari negli angoli mi raccomando aspetto il vostro giudizio critico e tutto quello che vi ho detto prima grazie adesso sono molto stanco insomma sono le 6 e, e poi vi ripeto sotto un video mi hanno detto ma perché non fai me l'ha chiesto in spagnolo ma perché non fai dei video parlando in spagnolo e in effetti come idea non è male, anche perché dovrete sapere che molti pensano che eh, a parte l'inglese, l'idioma più parlato nel mondo sia il cinese, l'indù, a parte il fatto che ci sono molti idiomi nell'India e nella Cina, quindi non c'è un unico idioma indù o cinese, ma ce ne sono di importanti in Cina 4 o 5 e di meno importanti più di 260. E di completamente insignificanti migliaia lo stesso in India ma in effetti eh, in tutto il mondo si parla in inglese quindi dovrei fare dei video in inglese poi il secondo idioma più parlato nel mondo è lo spagnolo perché si parla in tutta America Latina in Spagna e anche eh, da qualche altra parte poi viene il francese poi viene il tedesco e anche se tutte e tutti voi non lo crediate viene l'idioma nostrano l'italiano perché per ragioni culturali molti in tutto il mondo lo imparano non soltanto per poter apprezzare la nostra cultura ma anche per venire a studiare in italia quindi eh, l'italiano l'inglese e lo spagnolo sono i più parlati i meno parlati nel web sono tutti gli altri a eccezione dell'esperanto che sta conoscendo una nuova rinascita nel web però è parlato da qualche decina di milioni di persone appena cioè un po tutti quelli che guardano internet in italia quindi non è poco dovrei fare dei video in esperanto in spagnolo quindi prossimamente già ho fatto un primo tentativo ma non ha avuto eh, un numero sufficiente di spettatori forse perché parlo male in, in spagnolo ma ho fatto un primo tentativo in questo canale di fare un video in spagnolo, lo hanno visto qualche centinaio di persone. Poi ho caricato un video dove parlano di risparmio energetico e di ecologia il presidente Maduro del Venezuela e Macri dell'Argentina. Anche quel video l'hanno visto solo un centinaio di volte, eppure parlato in spagnolo quindi non è detto che per il fatto che fai un video parlando in spagnolo in inglese in russo lo vedono milioni di volte e a volte fai meno visualizzazioni che parlando in italiano io ho soltanto un 10 per cento di iscritti a youtube che parlano in italiano eppure ho molte visualizzazioni in italiano magari gli altri parlano in spagnolo inglese eccetera e mi guardano poco anche se facessi un video in inglese ne ho fatti dei video in inglese ho fatto anche un video in spagnolo eppure non, non li hanno visti molte volte, allora vi ringrazio il vostro Sant'Enchan, saluti a il sorelle Alessandro Alcar Arcangeli Amleta Bloom, che so che non vuole fare che io faccia dei video in interno, ma che ci vuoi fare adesso? Vi lascio, sono passati altri dieci minuti. Ciao, mi raccomando, grazie di avermi seguito. Questo è stato uno esperimento vediamo se sarà il primo e l'ultimo o ne avrà un seguito ho fatto una diretta in youtube però non con l'applicazione di youtube dal brown swear eh, eh, google chrome in questo modo eh, dal mio canale di youtube attraverso il browser, ho fatto questa live vediamo come va e che risoluzione avrà il video se maggiore a quella abituale, allora vorrà dire che eh, farò le, le live direttamente dal brownsware. Però adesso smetto perché mi si sta surriscaldando troppo il cellulare. Allora, ciao mi raccomando, quando non farò nuovi video. Mi raccomando, guardate quelli che ho già registrato in passato. Eh, non chiedetemi perché non fai dei video a volte per una settimana, per un mese non posso. Ma voi andate a guardarvi eh, i miei vecchi video, ne ho più di 900 adesso. Mi raccomando, eh, supportatemi, sopportatemi, guardatevi tutti i miei video commentandoli così io eh, guarderò i vostri video. Ciao!